Cosa sto facendo? Uh, uh. Ah. Uh. Uh. Quarantena più bella che voi abbiate mai passato. Questo è il primo passo per trasformarmi in una donna. Quarantena inizia a farmi male Cosa sto facendo della mia vita Io sono felice Tu sei felice Ti stai divertendo Buon day Io sono barbuto Ma non ho la barba E una diciamo che è andata Bellissimo Tra felice In realtà sono una donna Un giorno belle fai come me? Le mie sono più belle No, Sono più, son più belle le Let mie be Let's go drop Let's go drop. Let drop Eh questo video penso sia uno dei più cringi che la io abbia mai registrato La prossima volta rosa Non ci sarà una prossima volta Oh mio dio uh! Siamo solo all'inizio, non l'hai anche strappato? Cioè, uh. <ride> secondo te, stai fermo. Sopracciglia, ma non fa male, smetti. Uh. Aia, uh. tutte le volte sempre così. Mi chiedi, mi fai? Mi fai. Aia, Uh, a me si sta divertendo parecchio. <ride> Aia, ah. non ho mai sofferto così. Scusa, in tutta la mia vita, mm. Aia, uh. finito. Sì, non te la volevo fare troppo Che brutto che sei, mamma mia Guarda È stato il momento più lungo della mia vita No, smetti. Eccoci qua, ci prepariamo Che dobbiamo fare adesso? Adesso maschera Maschera? Sì Maschera Ti do Eh? Mm? Maschera per? Prima per i capelli e poi per il viso E poi per il viso Sì <ride> uh, che profumino È il biscotto è la pesca. C'è di fragola. C'è di pesca. C'è di fragola. Sa di fragola. C'è di fragola. È pesca. <ride> Come si chiamano quei personaggi che non hanno il naso e hanno i capelli a punta? Ah, è quel cartone animato, sì. eh. Non mi ricordo mica. <ride> Tesoro, allora cos'hai da raccontarmi? Zappettiamo eh, un po'. Zappettiamo un po'. Il mio ragazzo mm. è un po' impazzito. Un po' impazzito il tuo ragazzo. Mi sì, si è tipo... messo lo smalto. Amore, mm. io avrei dei dubi. <ride> ok. Eh. Mi sembra che sono una nana così Ma sei una nana amore? Ti sei sporcato con tutto lo smalto, no, guarda No, allora vedi che me l'hai messo male No, sei tu che non l'hai lasciato asciugare bene Vai, <ride> La maschera sembra una cacca di pepito È la cacca di pepito <ride> oh! È freddissimo Ma sei scemo? No. <ride> Ora mi sta mettendo questa, questa roba E la regola è Ovviamente adesso mi sta mettendo maschera Ma dopo mi truccherà E dopo quando mi truccherà Mi metterà tutta la roba Per diventare proprio una donna Io non mi dovrò guardare allo specchio Fino a quando non sarò pronto Quindi sì, sarà tutto. Cioè capito? Una reaction anche da parte mia Voi donne fate tutte queste cose? Ogni volta? Eh sì Nel naso no! Ma non te l'ho uh. eh. No sulle dita Ma sai che c'è? Sono un palloncino Ehi hey. <ride> <ride> allora adesso abbiamo messo tutto Maschera per il viso Maschera per i capelli Smalto Accappatoio rigorosamente Da donna Sto per diventare una tiktoker americana Ciao E io Renegade Renegade Renegade Renegade Ah, ah, eh, eh. Okay. Uh, bollente è <coughs> il corona. Ma che? Eh, ecco qua. Mettiamo questo prime, che li fa più luminosi. e poi mettiamo questo qua. Uh. Che cosa serve? Ehm, per le doppie punte. <ride> Io non ne ho. ti ho detto che non ne hai? Abbassa la testa. Abbassa la testa. Non ci arrivi? No, abbassa la testa perché devo mettere da sotto. Dai, non mi puli Dai, dai, che ci arrivi. Dai, Giuseppe eri troppo alta. Ci vuole una giornata intera. Oddio mi sto trasformando in una come voi Vi trattate bene eh, voi donne Ma guarda qua È il momento della ceretta Fai l'uomo Ceretta sia Sono stilosissime Non mi fare male eh No No Vai fai l'uomo Fai l'uomo Fai la donna perché voi non le sapete sopportare queste cose Fai la donna No aspetta un attimo Ok vai La devo solo applicare Vai vai oh, oh. Non mi fare male oh, eh oh, oh. Avvisami eh ah! Oh mio dio, Oddio. Ah, non è venita via tutta Adesso non strisce in Ha fatto più male questa che l'hai tolta piano. Devi andare fortissimo. Vai, vai, vai, vai, vai. Iscrivetevi al canale. Fate parte di questa. Ah! Uh, questa sarà la quarantena più bella Che voi abbiate mai passato Anche perché è l'unica Qua potrebbe fare più male, eh, ti avviso Sto, per andare. sto guardando no. in faccia la mia vita ah! uh, uh, uh, uh. Mi sto sudando, sì Copriamo i brufoli Che faccia E si va di cipria Ok, adesso puoi aprire gli occhi Uh. Uh. Buon day, io sono Giusy E non ho la barba È arrivato il momento Dopo la mia reazione Dopo che la mia ragazza mi ha conciato per le feste Di chiamare i miei amici Vedere la loro reazione E ora chiamiamo Dave Che è il mio videomaker Sto per farti vedere una cosa eh Sei pronto? Non so se sei pronto <ride> <ride> Ti piaccio? piace <ride> Sta facendo malissimo però <ride> Lo so Ti devo far vedere una cosa Sei pronta? Hai una sorella nuova Hai una sorellina Hai una sorellona Hai una sorellona ora Ti piaccio? Eh? Guarda che bello orecchini. Ma che ti è truccato via, Sì. <ride> sì. Marti Pepito? È scappato. Questa è la mia trasformazione in donna. Viva la libertà. Non solo le donne possono truccarsi, tenersi belli, e fare le maschere, tutto quello che ho fatto. Ci vediamo al prossimo video.